ieri ci eravamo lasciati eh, con questo disegno giusto? dove abbiamo detto iniziamo ad affrontare la modellazione a partire dagli aspetti funzionali no? gli aspetti funzionali li abbiamo cominciati a definire anche se in modo un pochino ancora intuitivo come eh, le cose che il sistema fa, cioè le funzioni che il sistema realizza implementa senza ancora a considerare come concretamente le realizza. E avevamo cominciato a ragionare sul fatto che eh, ci fosse nella descrizione funzionale di un sistema una compenetrazione almeno di tre punti di vista, il primo che è quello di cui cominciamo a occuparci oggi è un punto di vista statico, cioè quali sono i concetti e i dati su cui il sistema lavora. È una cosa, se vogliamo, simile, ma qui lavoreremo a livello un pochino più astratto, di quanto facevate nel corsi di base di dati, quando facevate il modello d'entità relazioni. No? Dove là però l'obiettivo era definire, attraverso dei passaggi, la struttura di una base dati relazionale. Eh, qui abbiamo un'ambizione un pochino più alta, quella di definire quali sono le tipologie di informazioni e poi quindi anche di dati, e in ultima analisi ovviamente anche di tabelle in un DB dove dovranno a finire questi dati, ma soprattutto quali sono le informazioni che il sistema dovrà gestire anche un po' indipendentemente da come queste verranno memorizzate. Questa è una vista normalmente statica, nel senso che un sistema informativo lavora su certi dati e quelli sono e cambiano molto raramente, per carità, i valori cambiano di continuo, ma i tipi di dato che elaboro. Eh, tendenzialmente rimangono abbastanza stabili nel tempo posso aggiungere qualche cosa man mano che il sistema viene esteso con nuove funzionalità e poi subito dopo ma ce ne occuperemo tra due settimane è una vista dinamica di processo cioè su questi dati che cosa ci faccio? faccio un esempio molto semplice pensate a un'anagrafica dati anagrafici di persone nome, cognome luogo di nascita cose di questo genere allora noi possiamo descrivere facilmente i dati su cui vogliamo rappresentare l'informazione anagrafica di una persona è fatta di diversi dati che potrebbero essere alcuni semplici tipo il nome e il cognome che sono delle stringhe di testo, altri più articolati tipo che ne so, la città di residenza che non è una stringa qualunque ma deve essere una città esistente quindi è collegata a un insieme di città possibili e questo collegamento tra l'altro varia nel tempo e quindi ci sarà probabilmente bisogno di memorizzare una successione di città in cui sono andato a, a risiedere, ad esempio. Qui sto descrivendo dei dati, non sto ancora dicendo che cosa ci farò con questi dati. Cioè questa anagrafica la faccio per fare che ne so, il, il programma per il software per l'anagrafe la, del comune e dei tali da vendere, oppure la faccio per gestire che ne so, la mia rubrica di indirizzi personali in cui alla fine i dati che mi servono sono dello stesso tipo. Le due cose ovviamente non sono totalmente indipendenti l'una dall'altra. Nel senso che avrò bisogno di rappresentare certe informazioni se dovrò gestire certi processi. E viceversa eh, potrò fare un processo oppure no, quindi un tipo di elaborazione oppure no, a seconda che io abbia o non abbia i dati. Quindi sono collegate le due cose. Ma sono due punti di vista abbastanza diversi. Ecco, quello che si dice di solito è che i dati sopravvivono o vivono molto più a lungo dei processi o ancora di più delle procedure che li elaborano. Non è improbabile trovare dei sistemi informativi che siano magari stati rifatti 3-4 volte, ma i dati su cui lavorano sono ancora quelli di 40 anni fa, o no, anche la struttura principale, perché eh, le procedure cambiano, no? ma le informazioni su cui si lavora tendono a crescere, ma quelle che già c'erano rimangono. È molto eh, più importante, quindi, pensare bene, ragionare bene sul modello dei dati, che noi chiameremo tra un attimo modello concettuale di un sistema informativo, perché è quello che ha la vita più lunga. Se lo sbagli all'inizio, hai da soffrire per un numero di anni molto maggiore. Mentre invece i processi, le procedure cambiano di anno in anno, ti cambiano la normativa, cambiano la prassi, viene fuori l'anagrafe nazionale e quindi cambia il modo di lavorare. E questo è in continua revisione, la parte diciamo così, operativa di processo, normalmente. Continua, magari no, magari non tutti i giorni, ma tutti gli anni, sì, o ogni 2-3 anni, ha un, un ciclo di vita molto più rapido, vita e morte, o obsolescenza. i processi hanno un ciclo di vita molto più rapido che non i dati. Allora, senza perderci in troppe discussioni, che magari potremmo fare se risparmieremo tempo, io entrerai subito ad analizzare a vedere insieme lo strumento di modellazione che settimana prossima useremo in laboratorio e con cui cominceremo diciamo così a esercitarci per questa che noi chiamiamo modelli o modellazione concettuale concettuale significa che noi cerchiamo di modellare descrivere in modo preciso, non a parole, non in modo vago, questo è un modello per noi, una descrizione precisa di un fenomeno, precisa da un certo punto di vista. Il punto di vista che adottiamo adesso è quello dei concetti, cioè quali sono i concetti, le, le informazioni potremmo tradurlo, ma anche più ampio, i concetti su cui il sistema informativo lavora. E quindi quali sono le informazioni e le relazioni, le dipendenze tra le informazioni. Mm? Ehm, noi nel particolare lavoreremo, come avevo già accennato ieri brevemente, con dei formalismi che sono presi, ripresi, no? dallo standard UML, che è uno standard internazionale per che, diciamo così, che definisce una serie di notazioni, di rappresentazioni, di diagrammi, alcune rappresentazioni testuali, formali, come linguaggi di programmazione, altre grafiche. UML è stato il punto di arrivo di un percorso molto lungo fatto da chi si occupa di ingegneria del software. La necessità di rappresentare, modellare, specificare sistemi esiste da sempre. E di fatto le varie scuole avevano sviluppato modi diversi, convenzioni diverse per rappresentare la stessa cosa. E il che portava un po' a incongruenze o incomprensioni, perché lo stesso disegnino lo facevi in un modo, lo in un modo diverso, a seconda che avessi studiato da una parte o dall'altra. Per fortuna a un certo punto tutti questi diciamo, ricercatori ingegneri e ingegneri del software sono uniti in un consorzio che ha poi alla fine partorito questo UML, che è una serie di diagrammi molto ampi, di cui noi non useremo tutti con una semantica ben definita, cioè quando disegni quello vuol dire questo è una sorta di linguaggio di programmazione visuale non proprio di programmazione perché non è eseguibile diciamo un linguaggio di descrizione o di modellazione visuale UML, infatti sta per Unified Modeling Language cioè, un linguaggio che seppur visuale grafico è sempre un linguaggio, e quindi sottostà delle regole, no? se una cosa è messa dentro un rettangolo non la posso mettere dentro un rombo o dentro un ovale, perché ha un significato diverso, è un linguaggio con delle regole, modeling, di modellazione quindi il cui scopo è modellare, non è scrivere programmi eseguibili, unified perché ha messo insieme un po' tutti. No? Quindi questo è, è lo standard, diciamo così, universalmente adottato. All'interno di questo standard UML mamma mia questa carta cicola ad ogni passo ehm, ci sono vari diagrammi che noi useremo in particolare per quanto riguarda la parte di, di modellazione concettuale quindi rappresentare le informazioni gestite dal sistema useremo quello che si chiama diagramma delle classi UML diagramma delle classi quindi UML usa questo linguaggio classico che è molto vicino a quello dei linguaggi di programmazione ma in realtà noi lo possiamo tradurre come concetti che è molto simile, vedremo, in termini di, di, di nozioni, ai diagrammi entità-relazioni appunto, che facevate nel corso di base di dati. E sono un pochino più flessibili i diagrammi UML delle classi, perché lavorano a un livello concettuale più alto e non sono legati a qualcosa che debba poter essere rappresentabile come tabelle SQL. Quindi partiremo da qua oggi. Poi, quando parleremo di processi, quindi, la sequenza delle operazioni che devono essere fatte per portare, per svolgere, compiere alcune elaborazioni sui dati, useremo quelli che in UML si chiamano diagrammi delle attività, activity diagram. No? Dove i singoli file, i singoli step, i singoli passaggi che compongono un processo vengono chiamati appunto attività. E gli activity diagram ci danno un linguaggio anche lì visuale per dirci, per poter esprimere quali sono le interdipendenze tra questi tra queste diverse singole attività. E poi più avanti quando parleremo di interazione con l'utente useremo un altro formalismo che è sempre dell'UML eh, definito dei casi d'uso quindi parleremo di diagramma di casi d'uso, use case diagram introdurremo queste cose poco per volta il fatto che siano tutte rappresentazioni diverse ma che facciano tutte capo, siano tutte comprese dentro un'unica definizione che è quella dell'UML e ci dà un vantaggio nel senso che poi anche a livello di editor grafico queste cose poi si richiamano l'un l'altra no? se tu hai definito un concetto a livello del modello concettuale lo puoi richiamare a livello diagramma delle attività o delle sequenze cose di questo genere quindi ci danno come accennavamo già ieri tanti punti di vista diversi ma coerenti sullo stesso oggetto. No? Ehm, vabbè, questo è quello che abbiamo appena detto. Non invece andremo a toccare gli altri diagrammi che sono quelli della sequenza, i diagrammi di stato che invece vengono usati di più nelle fasi di progettazione successive. Quindi qua scusate ma è, ripete quanto <coughs> avevamo raccontato a parole. Allora, diagrammi delle classi, quindi entriamo sul piano più operativo. Allora, il diagramma delle classi è uno strumento, è un linguaggio, che mi aiuta a realizzare la fase di modellazione concettuale. Cioè, la costruzione di un modello il più possibile fedele, dei concetti su cui lavora il sistema e ovviamente per farlo devo avere, in qualche modo, compreso, studiato, analizzato, quelli che sono effettivamente i requisiti del sistema. Cosa questo sistema deve fare? Se uno mi ferma nel corridoio e mi dice, ah, ma senti, ma facciamo un sistema informativo per, che ne so, per gestire il traffico della città. Ah sì, bello, figo, grande. Eh, però de detto così, non mi dice ancora nulla. Bisogna sedersi insieme, ragionare su che cosa va rappresentato. Allora, il traffico della città, boh, mi serviranno le automobili da rappresentare, forse sì, le strade, i semafori sì, no? I percorsi beh, la decide, dipende da cosa vogliamo fare, perché da una frase detta così in un corridoio non si capisce nulla. E molto spesso nel ragionare su queste cose, si, ovviamente si lavora per approssimazioni successive e saltano fuori via via dei concetti nuovi. E si cerca di formalizzare il meglio possibile i concetti che già si conoscono. Magari si scopre che due cose diverse in realtà non sono altro che due varianti dello stesso concetto, quindi tanto vale mettere il fattore comune. Quindi, questo diagramma delle classi è il punto di arrivo di un processo nel quale si cerca di ragionare insieme a chi possiede i requisiti, a chi conosce cosa va fatto, che va opportunamente intervistato, diciamo, o compreso, o analizzato, e si va a fissare su, su carta, su un diagramma, quelli che sono i punti principali. Questo si parla di requirement elicitation, cioè andare a tirare fuori i requisiti. Sarebbe troppo bello se uno arrivasse e ti dicesse mi serve una cosa che è fatta esattamente così, così, così, così. Ti dà già la specifica. Eh? Bene, il giorno dopo comincio a farla, a costruirla. Molto spesso chi ha in mente un'esigenza, ce l'ha è in grado di esprimerla, ragionarla e vederla nel suo dominio applicativo. Chi si occupa di serre pensa ai fiori, chi si occupa di traffico pensa alle auto, e hanno tutto un loro linguaggio, tutto un loro modo di pensare. E noi dobbiamo riuscire a estrarre, imparando un pochino del dominio, e parlando con le persone, estrarre quelli che sono i requisiti. Eh, fondamentali i concetti fondamentali su cui lavorare e dobbiamo fare lo sforzo di non farci influenzare troppo da quello che diciamo il committente ha in mente o vuole realizzare eh? ehm... vi faccio un esempio di stamattina che ero a fare una, diciamo così, a aiutare a fare un lavoro di questo genere, di analisi insieme a un'azienda, un ente pubblico che avevano a, a difficoltà a parlarsi. E siamo andati avanti un'ora perché di fatto da un lato chi sviluppava il sistema stava dicendo ma il sistema deve gestire dei servizi erogati alla famiglia, non vi sto a dire di più perché tanto andiamo solo a complicare le cose, e allora tu questi servizi li associ alle singole persone, poi queste persone intanto sono raggruppate in un nucleo familiare. E gli altri dicevano, ma no, noi vogliamo che il servizio sia erogato alla famiglia, non al singolo. Eh? E che tu dici, ma chi se frega, cambia poco. Ma cambia poco visto così, però tu dici che poi la persona nasce, muore, si sposa, divorzia, si separa, si risposa. Allora il concetto di famiglia è un concetto dinamico nel tempo. Questi servizi dove vanno? E si era partiti da come spesso succede, da due posizioni opposte. Io la vedo così, io la vedo cos'ha? Perché io che erogo il servizio, si parla di servizi sociali, eh, vedo un nucleo a cui devo offrire certe cose perché sono in difficoltà. Hm? Poi se sono poveri, sono poveri tutti. Eh, il... C'è una famiglia in cui uno è milionario, la famiglia non è povera, anche se magari il figlio di, di 20 anni non lavora. Hm? Quindi ragionano in questo senso ma poi, poi diciamo così, gli interventi sono fatti sulla persona. Ecco, alla fine, per farvela breve, cercando di fare questa analisi dei requisiti, cerchiamo di capire che cosa vogliamo, alla fine la conclusione era che i servizi effettivamente sono erogati alla persona, ma chi li deve valutare, e derogare, ha la, ha la necessità di vedere tutto insieme, tutte le informazioni sul nucleo familiare. Allora abbiamo scisso quello che è la rappresentazione dell'informazione, da quella che potrà essere più avanti, ma ci pensiamo in un altro momento, la visualizzazione, le schermate. Tu hai l'utente del sistema, lui pensa che cosa vuole vedere a video, ok? Ma quello che vuole vedere a video non necessariamente è a paro paro quello che tu metti nel tuo modello dati, anzi, il modello dati deve avere delle caratteristiche di robustezza, di coerenza interna, che magari le videate danno dei dati riassuntivi, aggregati, sommati, eccetera, che non corrispondono per nulla ai dati diretti, sono elaborati. Okay. Quindi l, l, lo sforzo che dobbiamo fare è questo, capire i requisiti e interpretarli in modo da arrivare alla natura, all'osso, all'osso no? Allo, all della rappresentazione. Quindi noi dobbiamo di fatto nella pratica risolvere tre quiz. Il primo quiz è quali sono in un determinato sistema che vogliamo modellare, perché lo vorremmo costruire, quali sono i concetti principali? E cerchiamo di mantenerci sul piano il più possibile astratto, concettuale, sgombrando il campo da quello che gli utenti hanno in mente, o qual è la loro esperienza, Dobbiamo interpretarla e astrarla. Cos'è un concetto, cosa invece è un dettaglio? Quali sono i concetti più importanti? li definiamo, facciamo una lista, potrei dire un glossario, sono questi dieci, gli do un nome, li battezzo e li descrivo, e scrivo a fianco di ciascuno che cosa intendo con quel nome. Questa tra l'altro è una fare abbastanza critica perché poi per dare un nome a un concetto io userò una parola italiana, e devo fare in modo che chi mi ascolta non associ a quella parola il significato da dizionario di quel termine ma il significato che gli vogliamo dare noi in quel contesto poi un concetto è un nome un nome che per noi rappresenta qualche cosa va descritto definendo quali sono le caratteristiche o i dati associati o la rappresentazione di quel concetto Se io ho capito che nel mio sistema dovrebbe esserci un concetto persona, poi mi chiedo, ok, come la descrivo una persona? Attraverso quali attributi? Attraverso quali variabili? quali dati? La descrivo sulla base dell'altezza, dell'età, del, del, del, del colore dei capelli? O sulla base del nome, cognome e data di nascita e luogo di residenza? Sempre una persona è. Eh? Ovviamente le due descrizioni le, le, le, le applicherò magari a, a, a campi diversi. Da un lato voglio fare un'anagrafe e dall'altro un voglio fare un sito di incontri dove non me ne frega niente del luogo di residenza, ma non sono i più interessanti gli attributi magari fisici. No? E, sempre con, sono due concetti diversi che casualmente abbiamo chiamato entrambi persona, ma dobbiamo poi spiegarci. Quindi vanno poi analizzati e dettagliati. E poi... Ancora più importante dei concetti sono le relazioni tra questi concetti. Non esiste nessun sistema informativo, che non sia da buttare, che tratti dati o informazioni di un solo tipo. Solo persone. Non serve a niente. No? Cioè queste persone faranno delle cose. Se è un sito di incontri, allora avrò un altro concetto che è l'appuntamento avrò l'altro concetto che è se la cosa è andata a buon fine o no, magari anche quando si è pagato. Cioè c'è una serie di concetti tra di loro, c'è una serie di concetti tutti importanti ai fini del dominio applicativo, cioè per costruire quel, quel servizio, quel sistema, che sono poi collegati tra di loro. Se cioè, prendiamo il concetto pagamento, e il concetto pagamento dovrà essere associato alla persona. Lui mi ha pagato, sì, o no? Mi ha pagato tutto, solo in parte? Oppure ha associato l'incontro? Paghi a gettone ogni volta che vai. Allora, il fatto che il pagamento sia, sia un modello ad abbonamento, per cui pago un tanto al mese e poi vengo... Oh, eh? Eh, oppure sia a prestazione, cioè ogni volta che vado pago un tot, fa sì che il concetto di pagamento venga messo in relazione o con persona o con appuntamento. E quindi in qualche modo il funzionamento della parte di mondo che stiamo descrivendo, che vorremmo gestire con il sistema informativo, le regole di funzionamento le rappresentiamo soprattutto attraverso le relazioni tra i vari concetti. Questa è la parte forse più importante perché, come si dice, la semantica sta nelle relazioni, cioè i concetti da soli sono sempre giusti. Quando cominci a collegare tra di loro, cominci a capire cosa fa questo sistema, cos'è questo sistema davvero. È anche difficile, e ve lo dico già subito che siamo alla prima settimana, perché è un errore che succede molto spesso nei compiti, di confondere quella che è una relazione tra concetti dalle operazioni che faccio sui concetti stessi. Ve lo lascio così come frase, quando poi facciamo un esempio vi faccio vedere qual è l'errore in cui molti cadono. Però lo metto lì come punto di avvertenza. È, è, è più difficile trovare le relazioni che i concetti in generale. Dopodiché c'era scritto nella slide precedente i principali concetti di tipo astratto. Cosa vuol dire? Vuol dire che ragioniamo in termini di classi in termini di insiemi, vi piace di più parlare di insiemi? Matematici? Cioè, una definizione astratta, la chiamo concetto, la chiamo classe, la chiamo insieme, è sempre la stessa cosa, per quanto ci concerne qui. Mi trovo meglio chiamare chiamarla classe, perché poi è il linguaggio che dà anche UML. Che mi dà una definizione astratta, di un insieme di elementi concreti che poi dovranno esistere. Quindi quando dico la classe persona e dico quali caratteristiche ha questa classe, sto pensando che quelle sono le caratteristiche comuni a un insieme di tante entità concrete che si chiamano Antonio, Giuseppe, Francesco, Angela, Maria che sono le istanze di questa classe, o le singole occorrenze, i singoli elementi, i singoli oggetti, questi sono tutti quasi sinonimi nel nostro contesto. Un livello concreto, in cui vedi le singole, i singoli elementi, i singoli oggetti, le singole istanze, di una classe astratta, di un'entità astratta, di un concetto astratto, di un tipo, di un insieme, di una categoria, di elementi. Quindi noi la modellazione la facciamo a livello astratto, ma ci serve per poter descrivere le caratteristiche degli elementi concreti che sono i veri dati su cui il sistema, eh, il sistema informativo lavorerà. Quindi il sistema informativo è un anagrafe che contiene i dati di un milione di persone. Queste sono tutte persone diverse, sono tutte istanze diverse, di un'unica classe. Perché condividono tutti le stesse caratteristiche. Sono espressioni concrete, diverse, dello stesso concetto generale. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare anche nella modellazione. Cioè io disegno qua, ma penso qua. Quando disegno un concetto, devo almeno in mente mia vedermi tante formichine dentro, che sono tutte le singole istanze di quel concetto. Alcune volte è più facile, perché ho un concetto... Sì, che è astratto ma facile da concretizzare tipo persona se fosse un concetto un tantino più astratto come pagamento che abbiamo detto prima eh, non già, non, già non corrisponde più a un oggetto fisico allora io l'esercizio che faccio per aiutarmi è immaginarmi sempre un foglio di carta su cui ci siano scritte le informazioni collegate a quella cosa astratta ehm eh però ovviamente questo nel, nel, negli esempi lo, lo vedremo meglio. Quindi, quello che noi chiamiamo classe, adesso adesso sposiamo la definizione classe, che è quella di UML, anche se è abbastanza intercambiabile con le altre, rappresenta un insieme, quindi è il modello rappresentativo di un insieme di oggetti i quali abbiano tutti delle proprietà comuni, ma non siano identici. Proprietà comuni vuol dire che tutti noi abbiamo un nome, tutti noi abbiamo una data di nascita. Questo ci fa simili, ci fa appartenere alla stessa categoria di, chiamiamoci pure oggetti, non ci offendiamo, di oggetti o di istanze, che è la categoria delle persone apparteniamo a quella categoria perché abbiamo le stesse caratteristiche, perché siamo descrivibili con le stesse caratteristiche. Anche un gatto ha una data di nascita e un nome, quindi sarebbe descrivibile come persona. Beh, certo, dipende da come lo definiamo le caratteristiche, dipende da come definiamo i concetti chiaramente lavoriamo in un certo dominio diamo delle caratteristiche che poi si, magari si applicano anche più ampiamente rispetto a quanto pensavamo ehm, possono essere appunto oggetti concreti quelli che cerchiamo di rappresentare tipo le sedie di questa aula sono tante ma sono tutte uguali potremmo identificarle dalla loro posizione dove è messa riga, colonna la fila e la posizione, in modo che il servizio di manutenzione, se si rompe una sedia, sa qual è, sappia qual è la può identificare. Mm? Sono tutti oggetti distinti. Quando sono oggetti fisici è facile tutto sommato rappresentarli. Possono essere però dei concetti che rappresentano dei, dei fatti, delle informazioni. No? Facevo prima l'esempio del pagamento. Eh, L'iscrizione. Il fatto che voi siete iscritti a questo corso non è una cosa materiale, non è che l'iscrizione è qua, la posso spostarla un po' più in là perché mi dà fastidio, no, è, è, un, è un fatto, è un'informazione, ma non è un oggetto fisico. E quindi un pochino più difficile, è già astratto di suo, ma l'iscrizione è un concetto astratto di suo, la, la sua iscrizione, la sua, la sua, la sua sono diversi, sono oggetti non fisici diversi. Ma appartengono tutti alla stessa classe dell'iscrizione. Detta così poi è monca, perché è iscrizione di chi? Di uno studente a cosa? A un corso. Ma queste sono le relazioni. Per questo sono importanti le relazioni, perché dare una classe senza dire a che cosa è collegata, non spiega cosa fa, no? Se comincio a dire a che cosa è collegata si capisce un po' meglio. Non riesco a estrarre quella frase criptica che ho detto prima, la semantica è nelle relazioni solo quando vedo come è collegata capisco effettivamente a cosa serve eh, qui fa vedere ad esempio alcuni esempi se io avessi un'applicazione commerciale quindi compra-vendita, è importante il dipartimento aziendale, la città, l'impiegato il concetto di acquisto e il concetto di vendita acquisto e vendita sono due cose immateriali sono concetti astratti, un acquisto, una vendita Noi, io mi aiuto immaginandomi un foglio, no? come vi dicevo prima, che sia l'ordine d'acquisto o, eh, o il buono di vendita. E allora mi chiedo, questo è un foglio di carta, quindi appartiene alla classe foglio di carta, ma le informazioni che ci sono sopra rappresentano un ordine di acquisto, ad esempio. E allora queste informazioni quali sono? Cosa ci dovrei scrivere sopra affinché il buono d'acquisto sia completo? Mi aiuto con l'analogia la, del foglio di carta e poi a un certo punto faccio sparire il foglio di carta e ciò che rimane sono i dati, sono le informazioni, mentalmente ovviamente questo processo, se ci aiuta a, a lavorare con concetti astratti. Di solito, proprio a livello pratico, quello che si cerca di fare è usare per le classi dei sostantivi singolari. Quindi non persone ma persona, la classe persona che è fatta dentro di tante istanze che sono singole persone, per comodità si usa il singolare, e ci diamo delle convenzioni tanto per non impazzire, per non prendere, prendere delle cose diciamo così, più complicate di quanto non, servì, non servono, no? e ci aiuta poi anche poi a ragionare sulle relazioni in realtà. Quindi, nonostante io abbia una classe che si chiama persona, al singolare, quella è una classe, è un insieme. E dentro ci sono le formichine, no? tutte le singole istanze di quella persona. Ecco, in UML lo rappresento così. Una classe viene rappresentata con un rettangolo che può avere tre scomparti. Due li useremo uno, no? Qualcuno di UML, qualcuno di voi l'ha già visto, quindi sa già cosa aspettarsi. Nello scomparto più in alto c'è il nome, il nome della classe. Gli altri due scomparti servono per gli attributi e per i metodi, se parliamo un linguaggio di programmazione. Cioè, i dati associati a quel concetto, e noi ovviamente li dovremo descrivere, fanno parte del modello concettuale. L'ultimo scomparto invece è per i metodi, cioè, nel caso in cui quello fosse un oggetto, quali sono le operazioni che posso chiedere a quell'oggetto realmente. In fase di modellazione concettuale, questo terzo scomparto non serve, non ha senso. È che lo stesso tipo di diagramma si usa sia in fase di modellazione astratta, sia in fase poi di progettazione del sistema, e quindi si riusa la stessa notazione. Quindi, a volte, il terzo scomparto, visto che è sempre vuoto, a volte non lo disegniamo neppure. Questi sono i nomi dei concetti principali. Poi man mano che si va avanti magari se ne scoprono degli altri o si devono ritoccare questi. Quindi abbiamo l'impiegato, abbiamo la città, abbiamo la vendita, abbiamo il dipartimento come esempi. Queste classi sono rappresentative di un insieme di oggetti, okay? di elementi della classe, di istanze della classe. Quindi oggetto, elemento, istanza, è tutta la stessa parola. Eh, Quell'oggetto specifico che è istanza della classe può essere, in funzione di che cos'è la classe, o un oggetto concreto, fisico, oppure ancora sempre un oggetto astratto, ma individuale è distinto dagli altri oggetti dello stesso tipo la mia classe vendita non c'è un oggetto fisico che sia la vendita c'è l'oggetto venduto non è un'altra cosa rispetto alla vendita però se vendiamo delle cose ogni vendita è diversa da un'altra perché ciascuna sarà relativa di un, ad un bene diverso in una data diversa regolata da un pagamento diverso e e, diciamo così vendita quindi mandata a un cliente diverso sono tutte cose intangibili ma distinte, ciascuna ha la sua individualità. È un'individualità perché i dati che la rappresentano sono diversi. Se io avessi due vendite in cui tutti i dati che la rappresentano sono uguali, eh beh, o è la stessa vendita oppure ho dimenticato dei dati importanti. Quindi gli oggetti, le istanze concrete, magari non fisiche, ma concrete, individuali, sono innanzitutto rappresentate appunto da un'identità propria. Deve essere possibile, date due vendite, le informazioni relative a due operazioni di vendita, e, abbreviando, due vendite, dire se sono la stessa o no, semplicemente guardandole. Date due persone, dire se sono la stessa persona o no. Semplicemente guardando i dati associati ad essi. No? Quindi la prima caratteristica è che la modellazione deve permettere l'identificazione degli elementi. Se non so distinguere un elemento da un altro, non serve a niente modellarli. Avrei un mucchio unico in cui non so neanche dire quanti sono, non lo so. Sono 100, ma magari sono tutti 100 volte la stessa persona. No? Poi una volta che ho un, me ho un meccanismo per identificare un elemento e poi per questo a volte si usano dei codici convenzionali voi avete voi pensate di avere un nome un cognome un'identità propria invece no, voi avete un numero di matricola voi siete il vostro numero di matricola eh? nel senso che vi identifica nel sistema informativo della didattica siete identificati attraverso il numero di matricola e infatti ci sono delle strutture mostruose perché quando vi matricolate alla magistrale, vi cambia il numero di matricola, per il sistema informativo siete persone diverse. Eh, da cui, ad esempio, è impossibile andare a risalire la vostra carriera precedente, perché no? sono due identità distinte. Vi sentite un pochino dissociati, no? Eh, il sistema informativo vi vede così. Quindi oltre alla possibilità di identificare gli elementi attraverso qualche caratteristica, che o è una caratteristica naturale, già esistente, oppure una caratteristica aggiuntiva, il numero, il numero di matricola ve l'hanno appiccicati, ve l'hanno appiccicato quando siete entrati, non al Politecnico, quando siete entrati nel sistema informativo del Politecnico. Allora lì vi hanno marchiati e vi hanno dato questo identificatore, questo numero che poi vi ha accompagnati e serve, è strumentale al riconoscimento dell'identificazione all'interno di quel sistema informativo. Numeri di serie, numeri di matricola, codici, codice univoco, codice a barre, tutto questo mondo, che ce lo troviamo ovunque, il numero dell'aula, questa è l'aula 16. Perché 16? È perché cioè il suo identificativo è 16. E serve a distinguere dalle altre aule. E eh, dare un'identità. Poi quell'identità, l'identità quell identi vera, noi la rappresentiamo attraverso un dato, che spesso è un dato numerico o una stringa semplice. No, è un palliativo. L'identità vera dell'aula è il fatto che è qui, in questo spazio, in questo volume, la posso vedere, la posso toccare. Per semplicità, gli do un numero. E da quel momento in avanti la rappresento sempre attraverso quel numero. Quindi è una comodità. L'operazione che nelle basi dati facevamo cercando di affibbiare una chiave primaria semplice a ogni tabella. Che scopo aveva? Beh, uno non far arrabbiare il database, ma a monte essere in grado di distinguere le varie righe della tabella. Sapere se due righe rappresentano lo stesso oggetto oppure no. Ma poi la chiave primaria non basta, cioè dell'aula 16 io devo dire quanti posti ha, devo dire dove è messa, in che posto si trova, quante uscite di sicurezza ha e una serie di informazioni, se c'è il videoproiettore o no, se c'è il microfono o no e cose del genere. Quindi ogni eh, oggetto ha anche una serie di attributi o di dati o di informazioni o di proprietà che lo descrivono meglio non lo identificano nel senso che se nell'aula 16 togliete una sedia rimane sempre l'aula 16 è una sua proprietà che è cambiata se qualcuno di voi si tinge i capelli l'amoro diventa biondo ma sei sempre tu non ti cambiamo il numero di matricola a me sono diventati grigi ma non hanno neanche cambiato la, la foto sul badge del Politecnico quindi eh, rimani sempre tu ma il tu è descritto non solamente dalla tua matricola ma da una serie di altre informazioni pertinenti alcune probabilmente immutabili tipo il nome e il cognome non me lo sto a cambiare altre invece variabili sono tutti, li chiamiamo attributi o proprietà dell'oggetto ovviamente tutti gli oggetti della stessa classe avranno le stesse tipologie di attributi avranno le stesse tipologie di proprietà. Quindi tutti coloro che sono iscritti al Politecnico con una matricola avranno il nome, il cognome, un corso di laurea a cui sono iscritti. Tutti, indistintamente. È la caratteristica di essere studente, di essere rappresentato come studente. La classe studente ha un corso di laurea di iscrizione. Attenzione che questi attributi sono attributi li dobbiamo pensare, identificare come attributi dell'oggetto. Per cui quando facevo l'esempio dell'Aula 16, non ho detto nell'Aula 16 c'è que questo corso. Perché non è una caratteristica dell'Aula il fatto che ci sia sistemi informativi dentro. Il fatto che ci sia sistemi informativi dentro, quest'aula è una relazione tra sistemi informativi e Aula 16 tra un corso e un'aula, infatti lo, usiamo dei verbi per rappresentarlo, il corso si tiene nell'aula, ma l'aula non è l'aula di sistemi informativi, qui non funziona così, il corso, se, se intendiamo come classe la descrizione di un'aula, tra gli attributi di questa classe non c'è il corso, se ci fosse... Staremmo pensando a un modello alla scuola media, dove ogni classe, ogni corso aveva la sua aula. Quindi in quell'aula c'era quel corso, c'era quella classe, la si chiamava classe, la seconda C. Mentre qui, essendo più dinamico, il corso che si tiene in un'aula non è una proprietà dell'aula. Così come la sedia su cui siete seduti non è una proprietà della vostra persona, o di parte della vostra persona su cui siete appoggiati. No? Era, se vogliamo, una relazione transitoria. Adesso sono qui, domani potrei essere lì. Non fa parte di me la cadrega su cui sono seduto. No? Quindi, anche in questo esercizio dovremmo sempre chiederci, ma questa informazione è pertinente a quell'oggetto, anche se fosse da solo? o è pertinente a quell'oggetto in quel contesto, mentre sei seduto, mentre si tiene il corso. Perché se è la seconda, probabilmente non è una proprietà solo dell'oggetto, ma una proprietà di quell'oggetto quando è in relazione con un altro. E allora lo la descriveremo molto più correttamente come relazione. Gli ultimi due punti che in teoria possono competere alla descrizione di un oggetto sono le operazioni, i messaggi, ma noi non li guardiamo perché non, non intervengono nella modellazione concettuale, ma solamente in quella di progetto. In UML la rappresentazione degli oggetti può essere fatta in questo modo. Dico può essere fatta perché poi molto spesso per ragioni di spazio non si fa. Un rettangolo anche qui, col bordo fine, guardate che le classi hanno il bordo spesso e le istanze hanno il bordo fine, a volte le classi hanno il bordo doppio, tanto per renderlo più evidente. E poi c'è una rappresentazione che dentro il rettangolo dice il tipo di classe a cui l'oggetto appartiene e un nome, un identificatore, un nome di comodo per rappresentare quell'oggetto. Quindi la città che si chiama Torino, o che rappresento col nome Torino, l'impiegato che si chiama John Smith. Quindi, nome dell'istanza concreta, due punti nome della classe. È un po' come quando scrivete in un linguaggio di programmazione e definite tre variabili tutte di tipo stringa. Allora, stringa è la classe, è la stessa, ma le variabili hanno nomi diversi e sono distinte tra di loro. Mm? Quindi questa indica il fatto che esiste una classe dipartimento e il dipartimento di automatica informatica è un, è un dipartimento. Di che tipo è? È un dipartimento. E quindi le sue informazioni, i suoi dati saranno quelli che sono definiti a livello di classe. Io in un certo senso, quando facciamo il modello concettuale, le istanze di dati non le rappresentiamo. Perché... Quando io progetto un sistema, non so ancora quali dati ci finiranno dentro. Per carità, se ho una classe che sono i giorni della settimana, lo so già, vanno da lunedì a domenica. Ma se ho una classe che sono persone, non so ancora oggi quali saranno le persone che saranno registrate nel sistema informativo che andrà in produzione tra un anno. Quindi non fanno parte del modello. Li usiamo per, per aiutarci a validare e a comprendere il modello astratto perché poi alla fine il modello strato funziona se è in grado di rappresentare bene, nel modo giusto, le istanze concrete. Quindi ci obblighiamo a fare degli esercizi disegnandoli o anche solo immaginandoli, pensando delle formichine, le ho chiamate prima, delle istanze concrete, delle varie classi e vedere come sono in relazione. Dopodiché, dicevamo, gli ingredienti sono tre. Classe, attributi, e relazioni. In UML uso un termine più generico che si chiama associazione. Un'associazione è, leggo la definizione, un collegamento logico tra due classi. Cioè due classi sono collegate tra di loro per un motivo, questo intendo con logico. È logico, non fisico sicuramente, perché siamo nel modello astratto, ma c'è un motivo per cui queste due classi sono in relazione, sono in associazione una con l'altra. Queste associazioni hanno anche loro una identità, esistono, vivono, gli possiamo anche dare un nome. Ad esempio, prima parlavamo di iscrizione, che è una relazione, un'associazione tra studente e studente. E corso. Non è un'entità a sé stante, non posso parlare di un'iscrizione se non c'è uno studente, se non c'è un corso. Prima dicevamo seduto sulla sedia, quindi seduto su è un'associazione tra persona e sedia. Un'associazione che ha certe caratteristiche, nel senso che ad esempio una persona Può essere o non essere seduta su una sedia, magari è in piedi, magari è andato fuori perché oggi fa bello. Quindi è una situazione di carattere opzionale per la persona, ma è anche opzionale per la sedia, perché possono esserci delle sedie, tipicamente quelle della prima fila, su cui non c'è seduto nessuno. E poi è anche vincolata, ad esempio, dal fatto che normalmente su una sedia c'è seduta al, al massimo una persona è una persona dimensioni permettendo seduta su una sedia sola, non su due o tre. No? Quindi un'associazione descrive un motivo per cui due istanze di due classi sono collegate, quindi collega la persona tizio con la sedia numero tre. Ma in realtà noi lo descriviamo dicendo che tra persona e sedia, esiste un'associazione che chiamiamo è seduto, persona è seduta su sedia. Io definisco una relazione tra le classi, sapendo che poi le classi sono fatte di istanze e questa relazione andrà poi applicata alle coppie di istanze, di un'istanza di una classe con un'istanza dell'altra classe. Quindi anche qui lo sforzo che devo fare di astrazione è a pensare in generale alle relazioni tra le classi quando, quando disegno una relazione, che sarà fatta con un tratto, tra le due classi. In realtà sto dicendo che tra tutte le possibili istanze di una classe e tutte le possibili istanze dell'altra classe si può instaurare questo tipo di relazione. Si può, si deve, a seconda delle caratteristiche della relazione stessa. Quindi, facendo, portando avanti l'esempio... Può esserci una relazione tra città e impiegato e questa relazione può essere la residenza. L'impiegato è residente in una città. Le relazioni sono tutte, sono tutte astratte, sono tutti concetti astratti e non c'è mai l'oggetto fisico relazione. Cioè l'oggetto fisico impiegato, l'oggetto fisico città, dal punto di vista logico, no? esiste la relazione che l'impiegato appartiene alla città, è residente nella città. Così come il concetto di esame può essere associato alla coppia, è una relazione che intercorre tra lo studente e il corso. Quando dici vado a dare un esame, c'è uno studente che va e va a dare un esame specifico. Quindi tra l'istanza di studente e l'istanza di, di, di corso può avvenire la prova d'esame. Poi questa prova d'esame avrà anche a sua volta... Delle informazioni associate, tipo la data, tipo il voto, e cose del genere. Quindi quando noi diciamo che lo studente dà un esame, stiamo descrivendo una relazione, modellando una relazione tra la classe studente e la classe corso. Lo studente sostiene l'esame del corso. Ma poi, ragionando in termini semistici, la classe studente è fatta di tanti studenti specifici e la classe corso è fatta di tanti corsi specifici. Allora, la relazione astratta che noi abbiamo definito studente da esame in un corso, nella pratica significa che questo studente qui ha dato l'esame in questo corso qui, poi l'ha passato o non l'ho passato, non lo so. E questo studente qui ha dato l'esame di questo corso qui. E, e così via. Questo è un esempio di una relazione che, da come si vede dall'esempio, non ha particolari vincoli. Nel senso che possono esistere studenti che hanno dato nessun esame, e quindi nessun corso, Studenti che hanno dato uno o più di uno, come questo signore qua sotto. E anche dal lato dei corsi vale lo stesso ragionamento, possono esserci corsi in cui nessuno ancora ha ancora dato l'esame, corsi in cui è stato dato un esame o corsi in cui sono stati dati più esami da parte di studenti diversi. Eh, quindi in questo modo parliamo di una reazione libera, una reazione n, poi vedremo le varie tipologie. Possono esistere invece dei casi in cui eh, ci possono essere dei vincoli maggiori su come si compone la relazione. Quindi nella pratica la relazione, il sistema informativo dovrà tenere traccia di tutti questi segmenti, di tutte queste frecce. Deve sapere chi ha dato l'esame o no, se no te lo farà ridare. Okay? Io in fase di modellazione astratta devo immaginarmi questa situazione, ma la descrivo in modo molto più sintetico, dicendo esiste una associazione tra classe e corso e questa situazione si chiama esame. La descrivo a livello astratto, ma so che questa descrizione astratta significa che gli oggetti concreti saranno poi collegati. Voglio poi vederli collegati. Dal punto di vista grafico, come la rappresento questa cosa? La rappresento con delle segmenti o delle spezzate che collegano le classi. Quindi nel primo caso c'è un'associazione in cui lo studente frequenta un corso. Non è quella esame, ma è quella frequenta. Poi ci sarà anche quell'esame. Studente frequenta corso. Oppure impiegato residente in una città. Oppure l'impiegato lavora in una città, che è diverso dall'essere residente in quella città lì. Quindi qui vedete che le relazioni tra una coppia di classi in realtà possono essere anche più di una, e rappresentano informazioni diverse, rappresentano tratti di informazioni diverse. Cos'è questo triangolo? È una freccia che serve per orientare il verso di lettura dell'associazione. Qui si legge, seguo la freccia, impiegato lavora in città, e non città lavora in impiegato. Che non avrebbe tanto senso, no? a volte è talmente ovvio in che verso vada letto che la freccia si può anche non mettere. No? Come esempio l'impiegato è residente in una città, il contrario non ha senso. In realtà in tutti questi tre casi la freccia sarebbe diciamo così non, non necessaria perché non, non c'è il rischio di leggere al contrario che un corso frequenti uno studente. Però per chiarezza costa abbastanza poco metterla. Viene naturale queste relazioni, queste associazioni, le chiamo in modo indifferente, identificarle con dei verbi. Cioè, Così come le classi le abbiamo battezzate con dei sostantivi, la relazione spesso... Viene comodo, viene bene battezzarla con un verbo. Così si dice descrivere lo studente frequenta il corso. Hai detto una frase in italiano, ma in realtà non hai fatto altro che leggere questo diagramma. E un verbo è proprio quell'elemento del linguaggio che mette in relazione un soggetto con un oggetto. O con un complemento indiretto, come volete, ma mette sempre in relazione qualcuno da cui parte l'azione e qualche cos'altro verso cui l'azione si esplica. E quindi viene bene anche la freccia. È sempre astratto, ma un pochino più concreto da leggere, che non una associazione descritta qua come sostantivo, la residenza. Infatti non ho messo una freccia, perché non è che si può leggere, non si può comporre una frase. L'informazione è la stessa, ma un pochino più difficile da leggere. Se invece usiamo i verbi, vedete che scorre un po' meglio, no? Quindi solo per comodità nostra di rappresentazione, di lettura, e di diminuire il rischio di errore. Ah, poi ci sono anche delle relazioni un po' più strane, no? Ad esempio, queste sono relazioni riflessive, in cui la destinazione è la stessa della partenza. Ricordatevi delle formichine, io non ho detto che uno studente è amico di se stesso, di solito lo sono, ma non tutti i giorni. Qui c'è scritto che può esistere una relazione che chiamo amico tra un'istanza della classe studente e un'istanza della classe studente. Mi veniva da mettere un'altra istanza, ma non ha detto che sia un'altra. Quindi non posso dirla. Quindi è come se io avessi gli studenti, poi ne faccio una fotocopia, che sono di nuovo sempre loro, ma una fotocopia che si aggiorna in tempo reale, e poi traccio delle relazioni di amicizia tra l'uno e l'altro. Non vuol dire né che ciascuno studente è amico di se stesso, né che tutti gli studenti sono amici di tutti. Quello è un insieme, no? un insieme di studenti. Una relazione definita su un insieme, su una classe, significa che i singoli elementi di quell'insieme, le singole istanze di quella classe, possono essere collegati attraverso quella relazione. Così come l'ho descritta, sembra una relazione simmetrica. Non ci sono frecce. Quindi A è amico di B, si può anche leggere come B è amico di A. No? alla Facebook, tanto per capirci. Non puoi essere amico di un altro se l'altro non ha accettato di essere amico tuo, qualunque cosa questo significhi. Esistono anche delle relazioni riflessive ma non simmetriche, come questa. Qui abbiamo una classe impiegati, impiegato, che rappresenta gli impiegati di un'azienda è una relazione di supervisione, tizio supervisiona caio. E questa non è per nulla invertibile, se io sono il tuo capo, tu non sei il mio capo. Guardati bene, dal pensarlo. Quindi in questo caso sono relazioni che hanno un verso non, non invertibile, quindi se Tizio è il supervisore di Caio non posso assolutamente dire che Caio sia il supervisore di Tizio quindi la relazione deve essere ben orientata e ci metto la freccia per forza e le due estremità della relazione quella di partenza e quella di arrivo il supervisore e il superveduto dice sottomesso, credo si dica ancora in italiano no, no sottoposto, scusate Bellissimo termine che trovate, se andate negli uffici pubblici parlano così. Ehm, le due estremità della relazione, per spiegarci meglio, le possiamo dare dei nomi. Possiamo battezzare le estremità della relazione. Quindi io dico che Tizio supervisiona Caio, che sono entrambi impiegati, tizio con il ruolo di manager e caio con il ruolo di impiegato. Quindi le singole istanze partecipano alle situazioni con un ruolo diverso a seconda che siano a sinistra o a destra della freccia. E per chiarire meglio, qui siamo sempre nella modellazione, stiamo facendo dei disegnini sintetici che dicano tante cose, che spieghino molto in modo non ambiguo eh? e quindi chiariamo qual è il ruolo dell'estremità, quando il nome della relazione non basta a renderlo chiaro, aiuta molto a dare no, delle etichette ai due estremi quindi diremo che un impiegato manager supervisione un impiegato impiegato un altro modo veloce di dirlo in modo completo sarebbe un un impiegato ossia un'istanza della classe impiegato con il ruolo di manager, supervisiona un altro impiegato, di solito è un altro, con il ruolo di, vabbè, impiegato spesso, di supervisionato. Quello che abbiamo detto sulle classi, lo ripetiamo ancora una volta, si applica alle istanze. Quindi quando dicevamo che lo studente frequenta il corso, significa che in realtà lo studente 1 frequenterà il corso 1, lo studente 3 frequenterà il corso 2 e così via per una certa serie di coppie studente-corso. Queste sono le, se vogliamo, occorrenze, le istanze dell'associazione. Una classe ha come istanze degli oggetti. L'altra classe degli altri oggetti, l'associazione ha come istanze delle, dei collegamenti, dei link tra oggetti, tra coppie di oggetti. E l'informazione sta nel sapere chi è collegato con chi. Il concetto si esprime dicendo chi può essere collegato con chi, cioè qual è la relazione logica che avviene tra le due classi. Ma poi la vera informazione ce l'ho quando so chi è iscritto a questo corso. Un conto è sapere che gli studenti si possono iscrivere ai corsi, ok? Ma poi l'informazione vera che il sistema informativo gestirà è quali studenti sono iscritti a quali corsi. Eh? Se qualcosa va male si fanno le code in segreteria perché l'informazione non è giusta. Ovviamente a livello di istanza l'informazione è sempre dinamica perché domani uno si iscrive, si cancella prende un corso, lo toglie, mentre invece la reazione generale che studente frequenta corso, quella è immutabile nei secoli. Se non cambia il modello di università, da quello che dicevamo prima, i dati sopravvivono a lungo. c'è il sistema informativo che è basato su questa relazione qui, ma cent'anni fa era già così, e tra cent'anni non lo so se ci saremo ancora come università, ma probabilmente sarà ancora una cosa del genere um, ok aggiungiamo elementi poi ah, ancora un attimo poi facciamo una pausa e qualche esempio dopo cerchiamo di mettere ancora qualche ingrediente in più allora dicevamo che le classi hanno degli attributi Dobbiamo identificare per le classi gli attributi, ossia le informazioni, i dati da associare a tutte le istanze degli oggetti di quella classe. Cosa sono questi attributi? Beh, sono una serie di valori e di ciascuno di questi valori di solito rappresento il tipo di dato e gli do un nome. Quindi gli attributi di una classe non sono altro che un elenco di coppie nome-valore. Dove il nome è il nome che do io, che decido io, che sia possibilmente significativo, e il valore è il tipo, il tipo di dato no? che questo può assumere. Quindi, ad esempio, il cognome è una stringa, la matricola è un numero, l'identificativo matricola è un numero, il, il salario è espresso in unità currency, in unità di valuta, c'è non euro, dollari... O altro. Quindi, quando descrivo le proprietà di una classe, elenco i dati che voglio registrare a proposito delle istanze di quella classe e per ciascun dato dico di che tipo è, no, che tipo di valore può avere. Torniamo all'aula 16. Quali proprietà avrà l'aula 16? o in generale, quali proprietà ha la classe aula? quali sono le proprietà di tutte le istanze della classe aula, ossia di tutte le aule? vabbè, ci sarà una prima proprietà che è il nome che è una stringa dice 16 è un numero, e eh, vabbè ma 16a, no no, la 16a non c'è, ma la 15a c'è quindi è una stringa, non è un numero nome, stringa dell'aula capienza, numero quindi il numero capienza sarà il numero di posti. Eh, poi potrei dire videoproiettore boolean, sì o no, c'è o non c'è? Potrei dire la posizione, cioè dove si trova, e allora sono coordinate. Il tipo di dato sono coordinate: longitudine e latitudine. Relative al centro del Politecnico oppure relative al sistema cartesiano del GPS. Non cartesiano, perdono, il sistema geografico. Poi dipende da che punto di vista sto costruendo il sistema informativo, perché non è che posso chiedermi quali sono gli attributi dell'aula. È eh, il colore, è il di bianco, se sono nella manutenzione mi interessa saperlo. No? Eh, la potenza installata, no? quanti kilowatt è e sostiene quel quadro lì. Cioè le informazioni sono tantissime, a seconda ovviamente dello scopo per cui rappresento l'informazione. Per quello che dicevamo che le classi le modello a partire dall'analisi dei requisiti. Quindi avrò una serie di informazioni che mi interessano in questo sistema informativo a proposito degli oggetti di questa classe e per ciascuna di queste informazioni mi chiederò di che tipo è e gli darò un nome. Il tipo dovremo fare in modo che sia quasi sempre un tipo semplice. Se non sto sbagliando qualcosa. Vi faccio un esempio, se nel modellare il corso, corso di sistemi informativi, dicessi che un attributo di quel corso sono gli studenti iscritti e il tipo di dati è una lista o un array di studenti sto sbagliando perché sto mettendo dentro il corso l'elenco di studenti un'informazione che in realtà non è del corso sto svilendo il concetto di studente sto dicendo che il tuo studente non è altro che un dato scritto dentro un corso no è un concetto a sé stante quando vi viene voglia, quando starete modellando, facendo esercizi, di dire ma questo qui in realtà è un elenco, è una lista, ha più valori, allora è un sintomo, un campanello d'allarme del tipo che avete dimenticato un concetto. E infatti abbiamo visto prima che il modo giusto di modellarlo è che il studente da una parte, il corso dall'altra e poi c'è una relazione, il studente frequenta il corso. E quindi non c'è scritto dentro lo studente, non ci sono scritti i corsi che segue. Dentro un corso non c'è scritto l'elenco degli studenti che lo frequentano. Ciascuno vive di vita sua, ma poi sono legati da una relazione. Dobbiamo sempre sforzarci di vedere le cose in senso un pochino più astratto. Ecco, in pratica cosa, dove le rappresentiamo, come le rappresentiamo questi attributi? È eh, nella seconda riga della scatola classe. In cui si dice, beh, lo studente è identificato da una matricola di tipo intero e ha un nome, facciamo finta che non ci sia il cognome, di tipo stringa, solo per ragioni di spazio. Un corso è identificato da un codice e un anno di erogazione. Questo it fa un po' ridere perché dice, ma in che anno è questo corso? Noi lo chiamiamo in realtà anno accademico 2014-2015 che l'ultima volta che ho guardato, 2014-2015 non è un numero intero, ma sono due. E invece il sistema informativo, anche quello del Politecnico, lo rappresenta con un numero solo. Mi sembra che questo per loro sia l'anno 2015. Hanno dovuto scegliere il primo o il secondo per aiutare di portarseli avanti ogni volta tutti e due. Quindi in qualche modo si fanno anche delle semplificazioni tra il dato che rappresento e il dato che visualizzo. Quindi ho bisogno di un identificatore che mi rappresenti l'anno. Se poi l'anno accademico è a cavallo tra due anni solari, decido, mi do una convenzione, decido come dovrà essere rappresentato. Non avrebbe senso che io mettessi anno iniziale e anno finale del corso, perché un corso del tipo 2008-2018 non c'è un corso che lunga per fortuna a che dura 10 anni. E idem Qui abbiamo popolato di attributi anche la descrizione dell'impiegato e la descrizione della città. Um, qui ci sono alcuni errori o punti di attenzione che vengono messi in evidenza nelle slide. Ad esempio... È corretto, secondo voi, rappresentare l'età di un impiegato? Allora, l'impiegato ha sicuramente un'età, è un dato suo, una sua proprietà, quindi ma è il modo più comodo? No, sarebbe molto più comodo dal punto di vista del modello concettuale rappresentare cosa? La data di nascita, se mi interessa l'età, e poi l'età me la calcolo, tutte le volte che mi serve. Perché se io scrivo lì dentro l'età, che so, 25 come i miei anni, eh, poi ogni volta che passa, arriva il giorno del compleanno, ho bisogno di qualcuno che vada ad aggiornare quel numero. Infatti a me si sono dimenticati. Quindi il dato primario, in questo caso dell'età, è la data di nascita. Da cui poi si possono derivare tanti altri dati, quali il giorno del compleanno l'età corrente, eccetera, eccetera. Che sono tutti ricavabili facilmente se conosco la data di nascita, ma il viceversa non è vero. No? E quindi cerchiamo sempre di dare una rappresentazione che dia la massima quantità infor di informazione col minimo di manutenzione, col minimo sforzo di manutenzione. Eh, idem la città dice che il numero di abitanti che è un numero intero questo, questo dipende e questo tutti i giorni cambia eh? io dovrei andare ogni giorno a telefonare in anagrafe dicendo quanti sono i nati i morti, gli immigrati, gli emigrati sono poi quattro motivi per, per modificare il numero di, di abitanti di una città e nel mio sistema informativo pensate in segreteria al Politecnico di quante, in quante città diverse siete nati voi o siete residenti, e tutti i giorni devo andare a telefonare per aggiornare quel numerino. Allora, i casi sono tre. O davvero mi serve, e allora lo faccio, perché è un dato che mi serve, e mi serve tenere aggiornato. Allora, andiamo a ragionare sui requisiti. Mi serve? Secondo caso, non mi serve, l'ho messo lì perché faceva figo, cancelliamolo finché siamo in tempo perché se non mi serve davvero, se ne posso fare a meno, lasciamo stare, visto che dà dei problemi. Problemi di manutenzione, eh? non concettualmente, è tutto giusto. Terzo caso, mi serve davvero e vale la pena di rappresentarlo in modo più strutturato, tipo, che ne so, portarmi in casa un pezzo di anagrafe delle città, avere l'elenco delle persone. Allora, se io avessi, se il mio sistema informativo fosse più ampio, ovviamente, avessi, L'anagrafe della città, per sapere quali, quanti sono gli abitanti, basta contarli. E quindi li conto ogni volta che mi serve. Quindi ottengo un dato derivato a partire da un dato primario, che è la residenza dei singoli impiegati. Um, L'ultimo concetto, poi vi lascio fare un po' di pausa, è quello della molteplicità. Poi abbiamo, con questa manciata di concetti, abbiamo tutto il linguaggio che ci serve per costruire i diagrammi. Poi bisogna imparare a farlo. La molteplicità rappresenta, si rappresenta con dei numerini messi a fianco delle due estremità della relazione e rappresenta il numero di istanze di una classe che può essere messa in relazione con ciascuna istanza dell'altra classe è lo stesso che avete fatto a base dati, uguale qui c'è scritto o delle auto o delle ruote le auto montano ruote e fin qua data una specifica auto quante ruote monta quell'auto? E quali quindi immaginiamo di avere tante auto su un piazzale senza le ruote tante ruote dal gommista ciascuna con il suo numero di serie e diciamo su questa auto metto queste tre ruote o due o quattro non sicuramente dodici quindi data un'auto il numero di ruote che possono essere montate su questa macchina può essere 0, 1, 2, 3 o 4. È sbagliato avere un modello in cui prendo un'auto e gli dico che su questa auto sono montate 5 ruote, quella di scorta non conta perché a parte che non la mettono più oggi ma eh, non è montata. Quindi per capire questo numero che c'è dal lato delle ruote mi metto dentro l'auto, scelgo un'auto, una specifica istanza, di auto e mi chiedo quell'auto lì con quante istanze della classe ruota può essere messa in relazione? al massimo 4 poi mi sposto dall'altra parte scelgo una ruota un'istanza della classe ruota e mi chiedo questa ruota su quante macchine auto può essere montata? Eh, o non è montata o è montata su una macchina sola in quel momento e quindi lo rappresentiamo indicando il valore minimo e il valore massimo di molteplicità, cioè di quanti partendo da un punto, da un'istanza, da un lato quante ne posso trovare dall'altra parte 0 significa che potrei anche non trovare nessuno quindi il punto è isolato, non partecipa alla relazione L'auto è senza ruote o la ruota non è montata in nessun'auto. E poi, puntini puntini, valore massimo. Quindi, qualunque, vuol dire che ciascuna istanza di una delle due classi può partecipare nella relazione con, la, con, con un certo numero di istanze dell'altra classe, e quest'altro numero di istanze è regolato da questo vincolo minimo e massimo. Il modo giusto di leggerli è dentro la macchina guardo le ruote e quindi mi dice quante ne ho. Dentro la ruota guardo la macchina e mi dice quante macchine ho perché a volte ci si confonde da che parte devo scrivere le cose eh, c'era un altro esempio se non sbaglio ecco questi sono tutti i casi possibili di molteplicità che posso avere dall'uno e dall'altro lato della relazione, eh? tipicamente quando non ho nessun vincolo, che qui è detto 0 o più di 0, quindi vuol dire c'è o non c'è, e se ce n'è quante ne vuoi, o si mette l'asterisco o non si mette niente. Oppure potremmo avere, ad esempio il caso di una relazione opzionale, 0 1, cioè o c'è o non c'è, ma se c'è non ce ne può essere più di uno. Oppure, caro generale, minimo-massimo, a volte il massimo è infinito, è limitato, quindi abbiamo solamente il minimo, spesso si usa uno punto, punto, asterisco, da uno in poi, vuol dire che quella relazione è obbligatoria, devo averne almeno uno, ma poi posso averne più di uno, volendo. Oppure, anche se è raro, si può mettere un valore secco, un certo numero, spesso è 1 questo è numero esatto, ma potrebbe anche essere 7, eh, dipende dai casi. Non tutte le combinazioni hanno senso nella realtà, ha senso diciamo così, eh, specificarle, però il linguaggio appunto è molto semplice, il valore minimo è 0, di solito come, allora, nella pratica, come valore minimo troviamo 0 o 1, che sta a significare, che la reazione è obbligatoria o è facoltativa? Se è facoltativa metto 0, se è obbligatorio metto 1. Come valore massimo di solito troviamo 1 oppure asterisco. 1 vuol dire che la reazione se c'è è univoca e asterisco vuol dire che se c'è è molteplice. Può essere molteplice. E quindi nella pratica abbiamo 4 casi che si usano spesso. 0, 1, relazione opzionale, ma singola, 0 asterisco, fai quel che vuoi, opzionale eventualmente molteplice, 1 asterisco e molteplice, cosa mi manca? 0 1? No, l'ho già detta, 1 1, giusto, 1 1 vuol dire obbligatoria e eh, univoca, le relazioni 1-1 sono sempre sospette perché mi chiedo se io sono in relazione 1-1 con un'altra cosa, se io e l'altra cosa in realtà non siamo la stessa. Ma questo lo, lo, lo vediamo poi negli esempi. Vi do un quarto d'ora di pausa, poi facciamo degli esercizi.